facciamo ora un'osservazione sulla possibilità di ritoccare i video di gmail una volta pubblicati per esempio io ora sto eh, lavorando sulla iscrizione e per l'iscrizione ho dovuto anche inserire il mio numero di cellulare quindi rischio che nel video si vedano eh, per tutti ecco, i miei dati privati come posso fare per occultare questi dati? Posso andare a inserire una annotazione. Allora, torniamo al video pubblicato. E ripartiamo dal principio. Ecco, Per inserire le annotazioni vado su eh, questo tastino che ha una specie di fumetto Vediamo insieme aggiungi annotazione posso scegliere di diversi tipi provo a mettere per esempio una nota di default le note sono trasparenti qui ovviamente io metterò una nota colorata che vedete mi forma una specie di rettangolo allora vado nel punto del video in cui è necessario esercitare avevo già messo qui una etichetta ma non mi piace la tolgo metto come annotazione una nota mi basta scrivere qualche x Per cancellare modificare il colore di sfondo spostarla sulla parte che non voglio far vedere e a questo punto vado a salvare ma prima di salvare controllo per quanto tempo mi può servire questa nota ma l'inquadratura è cambiata eh, 206 si vede ancora 207 210 almeno fino a 213 allora andiamo a tenerla Fino vediamo se riesco a correggere, così, più veloce 2 e 13. Proviamo a salvare e vediamo se ora il risultato è quello desiderato. anche con il numero di cellulare ecco vedete che compare la scrittina che occulta il numero di cellulare come abbiamo Desiderato. Poi facciamo la verifica per dimostrare di essere robot. Bene. Ecco, qui ho un'altra schermata in cui accade la stessa cosa e ripeterò la procedura Poi la verifica dell'account con Devo trovare il fotogramma esatto in cui inizia a vedersi questa cosa. Poi chiedere la verifica dell'account. Naturalmente ci vuole un attimo di tempo per essere proprio precisi, ma.